Quindi nella lezione di oggi eh, diciamo così, toccheremo due argomenti, eh, uno diciamo così, un po' a, a sé stante che è quello delle eccezioni, ma che ci permetterà di risolvere due problemi che diciamo così, abbiamo lasciato in sospeso fin dalla prima settimana di corso, eh, e poi inizieremo a vedere delle strutture dati diciamo così, nuove, allora, finora come strutture dati abbiamo visto le, le stringhe e, e le liste. Eh, e partiremo da, da una più semplice che è quella degli insiemi per poi vedere, diciamo così, quella settimana prossima i dizionari e poi le strutture dati più complesse, articolate no? fatte dalla combinazione di quelle che già conosciamo eh, partiamo dalle eccezioni no? eh, cosa, di cosa stiamo parlando? Eh, all'interno di un programma, quando il programma è in esecuzione quindi non stiamo parlando degli errori di, di scrittura, del codice degli errori di sintassi ma quando il programma è già in esecuzione possono capitare degli errori, no? eh, gli errori che noi conosciamo bene, no? nel senso che se noi prendiamo no, qua, eh, una, una stringa no? eh, che contiene 1, 2, 3 abc no? e, e cercassi di convertire questa stringa in intero, No? mi viene generato un errore, un value error che già ben conosciamo per questo lo accennavo no? è già nella prima settimana del corso ehm, che mi dice guarda che questa stringa 123BC non è no? convertibile in base 10 perché contiene dei caratteri che non sono validi e noi ci siamo sempre dovuti finora e vi ho detto aspettiamo eh, diciamo così, rassegniamoci al fatto che questo errore qui mi interrompe il programma eh, impareremo più avanti e più avanti è oggi no? come gestire questo tipo di errori così come eh, l'apertura di un file eh, qui sto ad esempio usando la funzione open per aprire un file eh, in lettura oppure per aprire un file in scrittura allora cosa capita se la funzione open cerca di aprire un file che non esiste mm? eh, noi questo non l'abbiamo considerato però se io provassi a fare eh, un open di un file che si chiamerà non, eh, non, non so non esiste ne esiste in modalità lettura ecco questa operazione di open non può andare a buon fine perché, semplicemente perché questo file non esiste nella mia cartella di progetto e, e in effetti se provassi a farlo troverai, troverai un errore no? di tipo file not found error no such file directory non esiste.txt, mm? ehm, file not found error quindi cosa vuol dire? vuol dire che ci sono alcune operazioni no? che eh, non possono essere completate correttamente o per ragioni interne quindi eh, all'interno di una variabile aveva un valore non lecito e, e quindi non poteva essere convertito in intero oppure per ragioni esterne cioè il programma è, è, è corretto funziona ma semplicemente questo file non esiste mm? eh, e allora in entrambi questi casi cosa succede? che Python interrompe l'esecuzione del programma eh, segnalando un errore un errore che è composto essenzialmente da eh, un codice di errore, in questo caso si chiama file not found error, nell'altro caso si chiama value error, e poi un messaggio esplicativo va bene, che ci dice eh, perché e ci dice anche dove, in questo caso scrive sempre la linea numero 1 perché in realtà siamo in modalità interattiva, se fossimo dentro il programma mi direbbe esattamente il numero di linea e il file in cui si è verificato il problema. Quindi questo è il comportamento... Ehm, che, che, che, diciamo così, che troviamo quando il programma introva, trova una situazione in cui non può proseguire eh, come possiamo, eh, e quindi genera questi cosiddetti eccezioni o errori no? eh, che, vengono, che normalmente vengono, eh, causano l'interruzione del programma allora ciò che impariamo oggi è imparare a gestire queste eccezioni cioè fare in modo che quando si quando capita un value error perché ho provato a convertire un numero, oppure quando capita un final fund error perché ho cercato di aprire un file che non esiste, anziché interrompere il programma di brutto, io possa gestire questo errore, ad esempio nel caso dell'input eh, possa chiedere all'utente di provare a reinserire il numero perché così come l'ha inserito non è valido. Mm? Eh, quindi noi possiamo intercettare in qualche modo l'errore e gestire questo errore mh, con del nostro codice, con il nostro programma. Quindi tutto il meccanismo di gestione degli errori in realtà è composto da due grossi filoni, no? da due parti. Eh, eh, quella che ci interessa di più è quella parte di destra, cioè gestire gli errori che si verificano. Quindi noi chiamiamo una funzione, che può essere la funzione int o che può essere la funzione open. Questa funzione normalmente mi dà un risultato, ma può capitare che mi dia un errore, un'eccezione, una condizione eccezionale. Ok? Allora in questo caso noi possiamo specificare una porzione di codice che useremo per gestire quell'errore. Quindi abbiamo un nuovo tipo di blocco, che si chiama blocco try-except, che è una sorta di if no? un po' particolare, che è mirato specificatamente alla gestione delle condizioni anomale, delle eccezioni o errori che si vogliono. E impareremo a usare questo. L'app colonna di sinistra, eh, invece è relativo alla parte del linguaggio eh, che ci serve per comunicare che si è verificata un'eccezione. No? Quindi immaginiamo di scrivere una nostra funzione, in questa funzione facciamo certe elaborazioni, ma poi ci accorgiamo che magari i dati che abbiamo, che ne so, devo, mi, immaginate, ho eh, una funzione in cui devo calcolare l'area di un triangolo, mi passano i tre lati, io applico uno dei teoremi sui triangoli per calcolare l'area data la lunghezza dei tre lati, ma mi accorgo che. Ehm, ad esempio, eh, la somma di due lati è eh, maggiore del terzo lato, e quindi il triangolo non esiste. Allora, cosa faccio io dentro una funzione quando capita questo? La eh, funzione non può eh, restituire nessun valore sensato no? al suo chiamante, perché il, i dati che ha ricevuto non sono coerenti. Allora, in questo caso la funzione potrebbe essere stessa, anziché restituire un dato a caso, un dato sbagliato, un dato nullo, Oppure fare un'operazione molto brutale tipo exit dal programma, ah no, non posso fare, interrompo il programma. Ecco, si comporta come le funzioni di libreria, cioè segnala la condizione attraverso una eccezione. E quindi esiste un'altra istruzione che si chiama Raise, che è quella che possiamo usare per dire, normalmente vi usate all'interno di una funzione, dire che all'interno di questa funzione si è verificato un errore. Errore che dovrà eventualmente essere gestito dal chiamante della funzione, cioè se è il chiamante che mi ha passato quei tre dati sbagliati e quindi io l'unica cosa che posso fare è dire no, guarda, non posso proseguire, c'è un errore, il chiamante eventualmente gestirà l'errore. Qui da un lato vengono, gli errori vengono rilevati, cioè mi accorgo che qualcosa non funziona e lo segnalo attraverso raise, dall'altra parte invece raccolgo un'eccezione che è stata, diciamo così, scatenata dall'interno di una funzione che ho chiamato e gestisco l'effetto di questo errore cercando in qualche modo di compensarlo. Per quanto eh, interessa a noi, eh, ci interessa soprattutto la parte di destra, dicevo, quindi quella di gestire gli errori causati, nella maggior parte dei casi, dalle funzioni di libreria. Quindi daremo più attenzione a questa parte, mentre sulla parte di sollevare le eccezioni eh, c'è cioè questo termine un po' strano di Python, sollevare un'eccezione, cioè generare un'eccezione, cioè segnalare che esiste una, un errore, e si fa con un'eccezione raise, ma come dicevo non gli daremo, eh, non de non dedicheremo eh, troppo tempo. Le eccezioni eh, sono di vario tipo, eh, noi abbiamo già visto una value error, che può essere un tipo, eh, un'eccezione generata ad esempio da una funzione di conversione di tipo, quindi int oppure float ad esempio può esserci un index error l'abbiamo già visti quando cerco di accedere al di fuori di una lista eh, può essere una questo non l'abbiamo ancora visto perché non abbiamo ancora visto i dizionari quindi lasciamo perdere la penultima riga final found error eh, l'abbiamo visto nell'esempio adesso quando cerchiamo di aprire un file che non esiste o non si trova nella cartella in cui pensavamo si trovasse cose di questo genere poi ci sono divisioni per zero eccetera eccetera quindi dell'eccezione quello che mi interessa è il tipo di eccezione che sono tutti nomi no, di tipo qualcosa error error di questo, error di quello, error di quell'altro e poi c'è un messaggio esplicativo hm, che eh, però non qualifica diciamo, il tipo di eccezione di value error ce ne sono di tanti tipi ogni volta mi dirà la funzione che ha dato il problema e la stringa che non si poteva convertire ma l'importante è capire che sono tutte eccezioni di tipo value error e quindi la funzione int può a volte restituire il valore numerico, oppure può sollevare un'eccezione di tipo value error. Cosa fa Python? Quando un programma incontra un'eccezione, o questa eccezione viene gestita, oppure il programma termina. Noi finora abbiamo sempre visto il secondo comportamento, il programma termina. Eh, però quando ci sono delle eccezioni o degli errori di che possiamo prevedere, possiamo prevedere che possano capitare, no? eh, allora sarebbe facile o possibile gestirle in modo che il programma non, non venga a terminare ma venga gestito. Ehm, ci sono alcuni errori che sono eh, facili da rilevare e facili da recuperare, quindi eh, recuperare significa se l'utente ha inserito un dato sbagliato, glielo... Faccio reinserire una seconda volta, ad esempio, anziché interrompere il programma perché lui dopo che ha inserito 99 dati, inserisce il centesimo, fa un errore e deve ricominciare da capo. No, gli chiedo di reinserire quel dato, ad esempio. E in, altre, in altri casi, invece, ci sono errori eh, non recuperabili: nel senso che, appunto, se il file non esiste, non esiste, non è che ci posso far nulla, non posso inventarlo, no? e quindi in quel caso terminiamo il programma. Mm? Eh, il gestire le, eh, le eccezioni, come dicevo, si avviene attraverso questa istruzione try except, che è un'istruzione con due blocchi, c'è cioè un blocco Try e un blocco except. Il blocco Try contiene, all'interno del blocco Try, inseriamo le istruzioni che potrebbero causare un'eccezione. Quindi, se devo fare una, una, una, chiamare la funzione Int per convertire un dato che ho ricevuto dall'utente, non scriverò semplicemente int, ma metterò questa funzione int all'interno di un blocco tra i due punti, e poi scrivo l'istruzione. Tutte le istruzioni che stanno sotto il blocco try vengono in qualche modo monitorate eh, nel caso in cui dovessero generare qualche eccezione. Se si generasse un'eccezione, allora viene, vengono eseguite le istruzioni che stanno nel blocco except che è inserito subito dopo. E Il blocco except contiene le istruzioni appunto per gestire... La, eh, la, eh, il tipo di errore no? che è stato rilevato eh, l'istruzione accept accetta a fianco il nome, nome del, eh, dell'errore quindi se io sto facendo una eh, open probabilmente sarà il find not find error che mi interessa oppure eh, se sto facendo una int è il value error che mi interessa andare a catturare Cioè, questo mi serve per evitare di Gestire in un modo un errore che è di un altro tipo. No? Però cerchiamo di arrivare subito, magari, a, come prima cosa, a un esempio. No? Eh, facciamo un esempio prima facile, pensando a una lettura dati. No? Un programma in cui eh, vogliamo leggere dei dati e metterli in una lista, cose di questo genere. No? Quindi io voglio eh, diciamo così, leggere, dei, leggere dei valori ed inserirli. In una lista dei valori interi okay? e inserirli in una lista, cosa che abbiamo fatto 12 milioni di volte. Però vogliamo farlo eh, proteggendoci anche dagli errori di inserimento. Quindi quello che potevamo fare è, che ne so, valori uguale una lista vuota e dopodiché avrò un ciclo eh, in cui leggo dei dati e poi li converto eccetera eccetera. Quindi avrò il dato uguale. Input, inserisci il dato, eh, poi a while, dato uh, diverso da stringa vuota, quindi lasciamo che usiamo come valore sentinella il fatto che l'utente inserisce invio a vuoto, quindi non inserisce nessun dato nuovo. Cosa dovrò fare? Dovrò fare un valori.add di int di dato, no? dato viene letto come stringa, lo voglio convertire in intero, e eh, non è add, ma è append, scusatemi. Ehm, aggiungo in una lista il, il valore intero corrispondente al dato e poi alla fine, se vogliamo, facciamo una print di questi valori e vediamo che cosa salta fuori. No? Ehm, e questo funziona normalmente se io inserisco dei dati, 3... Tra... Ops, scusate funzionerebbe se io ripetessi la input sotto ovviamente, altrimenti rimango all'infinito, okay. quindi 3, 5, 7, poi batto invio e lui mi stampa che ho inserito i valori 3, 5, 7, e fin qua tutto bene, il problema è che quando inserisco 3, 5, e poi mi scappa la tastiera, no, mi scappa dietro sulla tastiera, dopo che ho inserito una lunga lista di numeri, ne inserisco uno sbagliato, il programma si blocca, come abbiamo già visto fare molte volte, e non mi permette di andare avanti con l'elaborazione. Allora, noi cosa vogliamo fare? Vogliamo riconoscere il fatto che questa funzione int di dato può generare un errore, noi sappiamo che può generare un errore di tipo value error, e quindi vogliamo gestire questo errore direttamente noi, da programma, dicendo all'utente, vabbè, senti, se si è verificato un errore, poco male, no? Ripetilo. Questo come lo possiamo fare? Allora, innanzitutto, magari per chiarezza, separiamo... Eh, questo dato, eh, chiamiamo una variabile d uguale ops, int di dato, eh? e poi appende d. così abbiamo isolato la funzione vera e propria. Noi sappiamo che in queste tre istruzioni si può verificare un errore. Allora, noi possiamo proteggere queste tre istruzioni inserendolo all'interno di un blocco try, dicendo, senti, proviamo a fare questo. E se non blocco, come si è la parola chiave try viene seguita da due punti e le istruzioni successive vengono rientrate. No? Proviamo a fare queste istruzioni. Se non si genera nessuna eccezione, nessun errore, il programma prosegue normalmente. Ma se si genera qualche eccezione, io ho la possibilità di inserire uno o più blocchi di tipo except per dire che cosa fare nel caso in cui si verifichi un errore. E che errore? Beh, nel nostro caso sono errori di tipo value error. Allora, qui ho un altro blocco in cui arrivo qui se una delle istruzioni del blocco precedente eh, ha generato un'eccezione di tipo value error. Eh, ovviamente è solamente l'istruzione della riga 8 che lo può fare. Quindi in questo caso questa int che se riceve una stringa non valida mi bloccherebbe il programma, anziché bloccare il programma va a saltare alla riga 12, quindi non viene, nel momento in cui viene catturata l'eccezione alla riga 8 non vengono più eseguite le righe 9 o 10 ma salto direttamente alla riga 12-13. Dove, che cosa potrò fare? Eh beh, potrò dire all'utente eh, che il valore, eh, allora, il, valore, il valore dato non è un numero correttamente formattato, riprova. A questo punto gli farò di nuovo una input del nuovo dato, reinserisci il dato. Quindi che cosa può capitare? Che se l'utente inserisce dei dati corretti, vengono eseguite queste tre istruzioni, normalmente il blocco except non viene mai visitato, e il ciclo while funziona esattamente come prima se invece eh, inserisco una stringa allora l'esecuzione del programma passerà a queste due istruzioni quindi praticamente verrà tentata l'istruzione 8 fallisce e allora eseguiamo l'istruzione 14 e 15 dopodiché, dopo l'istruzione 15 sono sempre dentro un, dentro un ciclo while e quindi riprenderò dal, dall'iterazione successiva del ciclo while quindi proviamo a vederlo, se inserisco dei dati 3, 4, 5 funziona come prima, se inserisco un dato non valido, rr ho messo, eh, quando batto invio lui mi dirà il valore rr non è un numero correttamente formatato, riprova, reinserisci il dato, quindi sono fermo alla riga 15, questa volta lo inserisco correttamente, posso inserire un, altro, un 6 e va avanti, a questo punto il ciclo continua. Cosa ho fatto? Ho preso il dato reinserito, l'ho convertito in intero, questa volta ha funzionato e l'ho aggiunto alla lista. Se io facessi anche errori ripetuti, lo ripetessi più volte, ehm, la cosa funziona lo stesso perché io ogni volta reinserisco il dato qua, torna su al ciclo while, prova di nuovo a fare int, però questo int fallisce di nuovo, ma essendo in un blocco try arriverò di nuovo a queste istruzioni. Okay? Quindi io separo di fatto due flussi di esecuzione del programma, il flusso normale in cui tutto va bene, dal flusso anomalo in cui si è verificata un'eccezione di un qualche tipo che io ho previsto e sto cercando in qualche modo di recuperare. Questo ha il vantaggio che io non devo impazzire a capire... La stringa data inserita dall'utente se è effettivamente un numero, vi ricordate che ci avevamo provato un po' all'inizio del corso con isNumeric? Ma poi isNumeric non funzionava perché se il numero è negativo, cosa succede? E se il numero è un floating point, allora dovevamo considerare anche il, la virgola decimale, la notazione esponenziale, eccetera, era un, complicatissimo. No? Ci siamo accorti che era un problema molto complicato. E, e qua lo, lo bypassiamo completamente. Noi diciamo, secondo me questa stringa è valida. Proviamo a usarla come se fosse valida. Se poi non fosse valida, vabbè, ho un piano B in cui eh, vado a eseguire del codice no, per eh, recuperare cosa succede nel caso in cui il dato non sia valido. Mm? E quindi posso avere no, dei, dei, dei costrutti di questo genere. Quindi quando il metodo diciamo così, più corretto no, di validare dei dati è, è proprio questo. È quello di dire proviamo a leggerlo come se non ci fossero errori, e se poi ci sono degli errori, li gestiamo a parte, anziché avere troppi if uno dietro, uno dietro l'altro. Cosa ci metto dentro il try? Beh, a rigore io so che l'unica istruzione che può generare eccezione sarebbe questa. Quindi uno potrebbe dire, ma scusa, ma allora queste due istruzioni le potresti mettere fuori, no? Perché non le ho messe qua sotto queste due istruzioni? Adesso metto a posto l'indentazione, io ho una situazione try, legge il dato, prova a convertirlo, poi in ogni caso l'append funziona sempre: non genera mai errori, l'input non genera mai errori, quindi può, può andare avanti così. È chiaro che se metto l'input qua sotto non lo metto più qua dentro, ma questo è un dettaglio perché non lo faccio così? Perché se lo facessi così. Anche nel caso in cui il dato fosse non valido, e quindi generasse un'eccezione, stamperei sì il messaggio di errore, ma poi alla riga, che in questo caso è la riga 15, cercherei di usare comunque il valore di D per aggiungerlo al vettore valori, no? alla mia lista dei valori. Ecco, questo valore di D però non è detto che esista. Eh, perché magari l'int ha dato un errore oppure e se, se l'int non ha correttamente letto un dato il valore di d rimane uguale al valore del dato precedente quindi il problema è che io qua aggiungerei un dato anche quando il dato non ce l'ho perché aveva generato errore quindi questo se vogliamo è il motivo per dire questa istruzione non deve essere eseguita se la int fallisce e allora il modo più semplice è quello di metterla direttamente dentro il blocco try per cui se si verifica un, un errore alla riga 8, il resto del blocco try, in particolare la riga 9, viene eh, eliminata, non viene eseguita per questa iterazione, verrà eseguita ovviamente solamente al dato successivo. Eh, invece per quanto riguarda l'input del dato successivo è assolutamente indifferente, io nella prima versione avevo messo eh, dentro il blocco try e anche un altro input dentro il blocco except, a questo punto sono equivalenti, posso metterne anche solo uno successivamente eh, dopo il blocco try except. Eh, questo blocco try except è una sorta di if, no? però è un if posticipato. Nell'if come prima cosa devo dire qual è la condizione. Nel try invece la condizione la scopro più avanti se si verifica un errore. No? Quindi è una sorta di, di blocco if qua sotto che viene eseguito oppure no. Alla fine di, questo, di tutto questo blocco chiaramente... Le due, i due percorsi di esecuzione, quello in cui si è andato tutto bene o quello in cui invece sia stata un'eccezione, eh, si riuniscono e, e chiaramente l'esecuzione prosegue con le stesse istruzioni in entrambi i casi. Quindi ha senso la input farla separatamente nel, nel caso except se io voglio magari modificare il messaggio, no? quindi fare una input di tipo leggermente diverso, altrimenti va benissimo questa messa così. Mentre invece l'append devo essere sicuro di farla solo se la int non è fallita e quindi sono ancora dentro il blocco try è un modo un po' diverso di ragionare però per la gestione errori, diciamo così è più semplice ragionare così che non cercare di anticipare la conversione dell'errore stesso e questo si applica a tutti i tipi di, eh, di eccezioni no? qui abbiamo un esempio di codice in cui si cerca di gestire l'errore di apertura di un file, no? quindi abbiamo un eh, programma che cerca di aprire un file qua e poi leggere il contenuto del file e convertire il contenuto del file in intero ad esempio qui ci sono varie istruzioni, quella in blu che è la open, quella in verde che è la int che possono generare eccezioni ma eccezioni di tipo diverso e infatti quello che possiamo fare è avere una serie di blocchi except in cascata uno all'altro, quindi lo stesso blocco try può anche avere più blocchi except, non solamente uno chiaramente associati a tipi di errori diversi io devo sapere quali sono i tipi di errori che si possono verificare ma per saperlo me ne accorgo, basta far girare il programma con un errore e mi stampa subito qual è il tipo e quindi io posso sapere che open può generare un'eccezione Uh, qui, qui la chiama IO error, vediamo un attimo uh, perché, uh, perché, non si chiama, perché non ho scritto file not found error no? um, e nel caso in cui si verifichi uh, esegue questa istruzione, attenzione non ho trovato il file, la stessa cosa l'int che uh, può generare uh, nel caso in cui si verificasse un errore su questa riga arriva a, a eseguire quest'altra istruzione. Quindi, qua ci sono due dettagli. No? Uno è questa clausola, come mi dice Marco nella chat, cosa vuol dire as exception? Qua? Allora, se si usa questa clausola as, questa parolina chiave as, mi permette di creare di avere una variabile. In questo caso è stata chiamata exception. La posso chiamare come voglio questa variabile qua che contiene il messaggio di errore, contiene un oggetto eccezione no? che al suo interno ha un messaggio di errore eh, e quindi io posso qua ad esempio convertendo l'eccezione in stringa stampare esattamente il messaggio di errore che avrebbe stampato python se il programma fosse, si fosse interrotto per, a causa dell'errore stesso mm? eh, quindi se lo vogliamo vedere nel nostro eh, esempio qui qua abbiamo scritto except value error eh, as quindi except value error, a meno che si verifichi un'eccezione di tipo value error e questa eccezione la chiamo eh, errore, chiamiamola cioè, in italiano così ci ricordiamo che è una parola che abbiamo inserito noi, allora posso vedere print che eh, il messaggio di errore effettivo era e posso stampare str di errore quindi in questo caso posso recuperare da questo oggetto errore convertendolo in stringa posso recuperare eh, la, il messaggio Ft, quindi 3, 4, 5 Dice messaggio di errore quindi il valore tt non è un numero correttamente formattato questo lo sappiamo già messaggio di errore in very literal for int with base 10 quindi in questo caso posso recuperare questo messaggio se mi serve per stamparlo, per analizzarlo, eccetera. In realtà questo oggetto errore qua è un oggetto complesso che ha tutta una serie di altre informazioni, non solamente il messaggio di errore stesso. Quindi posso non solamente sapere che c'è stata un'eccezione, ma anche altre informazioni su questa eccezione stessa. Um... Ok, eh, ogni altro tipo di eccezione che non sia un IO error o non sia un value error viene, eh, non viene gestita da questi blocchi except e quindi terminerà il programma, quindi tutte le, lo, continua a valere la regola che un'eccezione, se, se si verifica un'eccezione il programma termina, la regola l'abbiamo modificata dicendo se si verifica un'eccezione non gestita da un, bro, da un blocco except il programma termina. Uh, qui su questa slide spiega ciò che abbiamo appena commentato prima sul fatto di avere una clausola as per ottenere una variabile che, eh, che contiene questo oggetto eccezione ma no? di cui diciamo, l'uso diciamo, più frequente è quello proprio di convertirlo in stringa per vedere quale fosse il messaggio. Ok? Uh qui sto saltando una serie di, det di dettagli su che cosa c'è dentro questo oggetto eccezione, ma anche perché non vogliamo diciamo, impelagarci troppo in questa cosa. Ehm... Vabbè, su suggerimento eh, per l'uso di queste eccezioni, noi ci interessa più la parte di gestione, e quindi cerchiamo di fare un po' come abbiamo, generalizzare un pochino come abbiamo fatto nel nostro esempio, non abbiamo messo il, nel blocco try solamente l'istruzione int ma anche una serie di istruzioni che dipendevano dal buon successo di quell'istruzione quindi in qualche modo eh, cerco di ritardare la gestione dell'eccezione in modo da eh, bloccare l'esecuzione del programma eh, in automatico senza, senza, senza grossa fatica no? eh, ma questo lo vediamo meglio secondo me con, delle, con, delle, con degli esempi ecco ci sono un'altra serie di Informazioni che qui sulle slide avevo eh, marcate come eh, argomento avanzato, lo vedete qua nell'angolino, eh, su cui non vorrei soffermarmi troppo, no? ci sono perché chiaramente eh, la, la, la, la spiegazione che abbiamo dato, il try except, è, è, è molto semplificata. No? In realtà l'istruzione, il blocco try except ha anche un altro tipo di clausola che si chiama finally, che ha la differenza che viene eseguita sempre sia che eh, ci sia stato un errore, sia che non ci sia stato un errore. No? E, e quindi può essere utilizzata, se vogliamo, per chiudere file o liberare delle risorse, delle strutture dati, che va fatto comunque. Quindi dice, anche se ci fosse stata un'eccezione, comunque questa operazione qua la devi fare. Comunque. Mm? Eh, però è abbastanza simile al fare questa stessa istruzione fuori fuori dalla gestione dell'eccezione stessa no? eh, quindi viene sempre eseguito anche se nel blocco try è stata sollevata un'eccezione in precedenza però come vi dicevo non complichiamoci eh, troppo la vita e quindi anche qua queste due slide vanno a analizzare cosa capita se io metto sia try che accept che finally nello stesso blocco le cose si complicano ma eh, non, eh, non andiamo a complicarcele noi così come vi accenno solamente qual è l'argomento, però come vi dicevo non è, non è richiesto quindi non è, non, ci, non è richiesto per i programmi che facciamo, quindi ehm, non, non, voglio, non voglio dedicarci troppo tempo. Eh, è l'operazione inversa, cioè quando mi in una mia funzione voglio sollevare un'eccezione, in, no? in questo caso uso un'istruzione di questo genere: raise, tipo dell'eccezione, messaggio da associare all'eccezione stessa. Questo crea un'eccezione eh, che automaticamente farebbe interrompere il programma a meno che questa istruzione qui raise non sia dentro un blocco try che la va a gestire. E questo blocco try potrebbe forse essere dentro la stessa funzione, ma molto molto più probabilmente questo blocco try è in una parte di programma diversa che chiama questa funzione in cui verifico che l'operazione di prelievo non può andare a buon fine perché l'ammontare che voglio prelevare è maggiore del saldo che ho sul conto quindi chiaramente questa funzione non potrà no, così, procedere a, al prelevo um, vi dicevo eh, la volta eh, quando abbiamo visto l'esempio no, che usavo un nome di eccezione strano che era IOError no? che è riportato qua um, di tipi di eccezioni ce ne sono moltissimi okay? questi tipi di eccezioni sono collegati tra di loro in un albero gerarchico quindi esiste un tipo di eccezione più generico exception, che vale per tutto poi, poi questa eccezione potrebbe essere un errore e questo errore può essere di tipo eh, type error, value error, ecco value error lo conosciamo lo abbiamo ritrovato qua eh, potrebbe essere un errore un index error no? l'index error in realtà è un errore molto simile a un key error nel senso che l'index error si verifica nelle liste e il key error si verifica nei dizionari ma entrambi sono errori di ricerca cioè a cerco di accedere un elemento eh, con la chiave sbagliata diciamo così con l'indice sbagliato allora se io nel mio programma volessi catturare l'index error posso usare questa questo tipo di eccezione oppure posso scrivere eh, except look up error e eh, questo andrà a catturare sia l'eccezione di tipo index error sia l'eccezione di, di, di tipo key error no? entrambe quindi è possibile nella parola chiave except eh, catturare un'eccezione specifica oppure un'eccezione generica e a questo punto catturerà tutte le eccezioni specifiche di quel tipo. Eh, ad esempio abbiamo degli errori zero division error, che sono identificati qua sotto, che fanno parte di errori aritmetici. Quindi nel caso in cui io volessi catturare zero division error, quel except che andrà a catturare solamente il fatto della divisione per zero. Oppure potrei catturare aritmetic error che a sua volta catturerà sia la zero division error, sia eh, overflow error. IO error è messa qua, che è un tipo di eccezioni che vengono eh, eh, diciamo così, associate alle operazioni IO, Input-Output. IO error sta per Input-Output-Error. E quindi tutte le tipologie di errori dovuti a problematiche di Input-Output ricadono diciamo così, dentro, sono figlie di queste eccezioni. Adesso qua non le vediamo perché questa figura fa vedere solamente i primi livelli, ma se prendo una figura più completa che ho provato a fare, andando a prendere le varie, diciamo così, eh, documentazioni, eh, vedo che qui avrò file not found error, file exist error, connection error, blocking put output error, note directory error, permission error, eccetera, eccetera. No? Ad esempio, se io cerco di aprire un file, può darsi che il file non ci sia, file not found, ma può darsi che magari il file esiste, ma io non ho i permessi per poterlo leggere, per poterlo aprire. Allora in questo caso avrò non un file not Found Error, bensì un Permission Error, eh? e, e così via. Eh, quindi, o io conosco esattamente no, il tipo di errore che viene generato, oppure è possibile usare, qui parlo di OS Error, che vuol dire errore a livello di sistema operativo, anziché IO Error, che vuol dire genericamente errore di tipo Input-Output, ma se io andassi a prendere questa pagina che viene linkata nella slide mi fa vedere no, tutte le varie eccezioni che si possono verificare ad esempio value error no, è, eh, è figlio di exception genericamente eh, zero division error è figlio di arithmetic error che è figlio a sua volta di exception il mio file not found error eccolo qua è figlio di un OS error che nelle versioni più recenti di Python ha sostituito l'Io error, no? l'input output error. Quindi in questo caso il consiglio è di usare IO error oppure OS error anziché andare a catturare direttamente il final found error. Mh? Eh, perché alla fine sono tutti errori della stessa tipologia. Quindi io posso eh, in pratica andare a vedere quale eccezione viene generata quando faccio l'istruzione che non devo fare no? prima ricordate abbiamo provato a fare open di un file che non esisteva forse ce l'ho ancora qua nella console esatto, un file inesistente ho provato a fare open e ho visto che mi ha dato un file not found error, quindi se voglio evitare questo errore posso eh, direttamente catturare questo file not found error, oppure se voglio catturare questa anomalia o altre simili, posso andare nella gerarchia e vedere che il file not found error è simile ad altre eh, errori dello stesso tipo e quindi vado a catturare in qualche modo l'errore, l'eccezione a livello superiore, mm? ma questo se vogliamo diciamo così sono finezze eh, che, che non, sempre, non sempre ci servono, mm? ok, eh, quindi è una serie molto ampia di, di, di eccezioni e, e, e dobbiamo scegliere quella opportuna. Così come anche quando generiamo un'eccezione, ecco, torniamo un attimo sulla raise, eh, che è l'altra metà. No? Ehm, immaginiamo, giusto per capire come funzionano tutte queste cose messe insieme, ok? Ehm, immaginiamo di avere un, un, un programma. Adesso ne faccio, faccio un, secondo, un secondo file, ok? Ehm, lettura dati, lo chiamo positivi. Hm? Ok? Eh, voglio provare a fare un programma in cui leggo valori positivi da tastiera. No? Allora, io potrei avere una funzione eh, che legge un numero positivo... E di base la funzione che cosa farà? Beh, farà eh, un input sotto forma di, di stringa, quindi s uguale input numero, e poi farò un... Eh, il numero n sarà la versione intera di s, return n. E questo verrà messo in un programma principale, diciamo main, che genererà una lista di valori, qui copio un po' da quello che abbiamo appena fatto, ehm, e supponiamo di dover leggere 10, fuori in range 10, no facciamo nel 5 scusate, così lo facciamo prima, eh, valori.append, leggi positivo, e print valori. Qui non abbiamo gestito nessun, nessuna eccezione, nessun errore. Quindi se io provassi a eseguire questo programma, lui funziona se inserisco le, le cose correttamente, ah, scusate, devo chiamare il main, mi dimentico sempre, funziona correttamente, numero 3, 4, 5, 6, 7, e mi stampa questi 5 valori, molto semplici. Però ovviamente noi sappiamo che se provassi a inserire un valore non valido, e il programma si blocca. Allora, cosa possiamo fare? Beh, possiamo, abbiamo visto, gestire questa eccezione di lettura. Quindi eh, lo sappiamo fare, facciamo un try, except value error, e se per caso diciamo, ho qualche problema, Stamperò, eh, che ne so, valore non valido, e dovrò tornare a ripetere questa input, quindi in realtà tutto questo va messo in un ciclo while per permettere no, di ripetere l'inserimento del numero. Quindi è un ciclo while, eh, while diciamo così not ok, ci mettiamo un flag, ok uguale false. Eh, ok quindi è eh, e poi ok ok uguale true quindi cosa sto facendo sto creando una funzione che al suo interno abbia il ciclo di lettura no? di ripetuta per cui l'istruzione chiave è questa input e int questa istruzione se tutto va bene viene eseguita una volta e poi esco dal programma e poi cioè, ritorno alla funzione e faccio il return del valore di n. Se invece ci sono dei problemi nella int essenzialmente, allora questo codice viene interrotto, salta la gestione dell'errore che stampa valore non valido, torna al ciclo while dove questa variabile flag ok che ho inizializzato falso rimarrà sempre falso, quindi not ok è vero, non, non siamo a posto, non, siamo, non possiamo uscire, non abbiamo il valore e quindi continuiamo a ciclare in questo ciclo while. Quindi questo ciclo while viene ripetuto tante volte, fino a quando finalmente non riuscirò a mettere ok a, a true, a vero, e, um, okay. e questo valore vero fa sì che io possa uscire dal ciclo while. No? Quindi se tutto va bene, io eseguo l'input, faccio l'int, l'int non dà errore, metto ok a true, e quindi questa condizione diventa subito falsa, Esco dal return. Purtroppo la gestione dell'errore funziona così: quello che prima erano due istruzioni adesso diventano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E purtroppo è così, andare a gestire le cose. Fin qua abbiamo gestito, vediamo se funziona, la parte inserire correttamente dei numeri. Quindi se inserisco qualcosa che non va, mi dice valore non valido e non esce fino a quando io non inserisco un valore valido e fino a quando nel ciclo main nella funzione main, ne devo inserire almeno 5 Ok? poi ho l'altro problema no, quindi io so che ho eh, un valore valido se esco da questo ciclo while ho un valore valido ma potrebbe essere positivo o negativo allora cosa capita se questo valore fosse negativo? E... io non posso ritornare n ma potrei, questo è chiaramente un esempio un po' forzato per vedere eh, la, la, la gestione delle eccezioni e la generazione di eccezioni nostre no? eh, scusate un messaggio eh, di Shirley nella, nella chat che dice funzionerebbe anche inizializzando ok a true e ripetere why su ok e far diventare ok force and accept Sì, funzionerebbe sicuramente anche così non la chiamerei però ok questa variabile okay? Eh, perché ok mi fa venire in mente che diciamo, così, eh, il dato è valido quindi la chiamerei magari errore no? oppure non, non valido ma semplicemente per, per chiarezza però sicuramente basterebbe mettere true qui togliere questo note e false qua funziona esattamente nello stesso modo ok eh, allora cosa succederebbe se invece mi accorgessi che n fosse minore di 0 o minore o uguale a 0 perché i numeri devono essere positivi cosa posso fare? allora magari eh, questo programma ha una logica per cui i numeri negativi devono essere trattati in un modo diverso, non mi basta richiedere il valore. Allora io potrei eh, dire che questa funzione legge positivo se, eh, innanzitutto legge un numero, se questo numero è positivo restituisce il numero, altrimenti genera un errore, che poi dovrà essere trattato in qualche modo dal, dal programma chiamante. Io non voglio ritornare, se l'utente inserisce meno 3, non voglio ritornare meno 3, perché poi il chiamante magari non se ne accorge e questo meno 3 lo appende a, alla lista. No, io voglio che lui in qualche modo no, lo gestisca a parte questo numero, magari che ne, so, ne, ne salve il valore assoluto, farà qualche cosa, ma è una logica che compete, che conosce solamente il programma principale, perché io come funzioncina eh, il mio compito cerco di farlo, ma non so come... Cioè io so provo a dirlo in questo modo io so rilevare che c'è un problema ma non lo so correggere e allora in qualche modo dico al mio chiamante che in questo caso è il main dico senti c'è stato un problema vedi tu se lo sai correggere io non lo so correggere ma mi sono accorto che c'è allora proprio per questo esiste la funzione raise no? che mi permette di generare una nuova eccezione così come se fosse una, una int fallita o una divisione per zero posso scegliere quale dalle tutte le eccezioni che voglio quale ha più senso eh, quindi probabilmente a sua volta eh, può essere un'altra eccezione tipo value error eh, perché di altre non me ne sembra no? o potrebbe essere un aritmetica error no, non so se usarlo Però scelgo una delle eccezioni che diciamo così, rappresenta eh, il, ciò che è successo ok quindi bah, usiamo di nuovo un value error qua e componiamo un messaggio di spiegazione eh, in questo caso diciamo che il valore il valore n non è positivo Okay. Allora, che cosa succede in questo caso? Allora, io so che se inserisco un valore non numerico, rimango bloccato in questo ciclo while. Se inserisco un valore numerico positivo, esco da questo return. Se inserisco un, se inserisco un valore numerico negativo, allora il programma si blocca per un errore. Allora, ricordate che molte volte negli esercizi che facevamo, a un certo punto mettevamo exit. No? Se trovo un errore che non so gestire, exit, cioè interrompo il programma di brutto. Ecco, il modo molto migliore di fare la stessa cosa è fare un raise. Segnalo che c'è un errore. E in effetti cosa capita? Che se, se io inserisco beh, 3, lo so, FF, non fa ripetere, ma se inserisco meno 2, il programma si blocca. Si blocca con un value error. Quindi in questo caso ho trovato una condizione che non mi permette di continuare, questa funzione non può fare il suo lavoro, e allora interrompe il programma. Ma non lo interrompe in modo definitivo. Se io faccio exit, il programma si interrompe e punto e basta. Lo interrompe in modo gestibile. Per cui, se il programma principale main non gestisce l'eccezione così come non la sta gestendo adesso, allora il programma si interrompe. Ma se il programma principale ha un modo di gestire eh, questa condizione, allora eh, lo può fare sapendo che questa funzione leggi positivo, può generare un'eccezione e allora la gestisce dice ok io so che tu può generare un value error allora voglio gestirlo e per gestirlo chiaramente ti metto in un blocco try catturo l'eccezione value error vedete che questo value error qui deve essere lo, che sto catturando deve essere lo stesso che ho generato e ehm, a questo punto posso fare ciò che voglio non so, ad esempio una cosa stupida aggiungiamo il valore assoluto allora qui però per inserire il valore assoluto devo no, non so perché la legge positiva non mi ha restituito nessun valore, beh, mettiamo, diciamo ci metto uno zero mm. eh, non posso, eh, subito pensavo ci metto il valore assoluto, ma in realtà non posso perché se esco da questa raise non ho restituito nessun valore di n quindi non c'è nessun valore di ritorno che posso usare per come ho, per come ho fatto il codice in questo modo quindi, quando l'utente inserisce un valore negativo, anziché bloccare il programma, beh, il mio main decide, diciamo così, in silenzio di sostituirlo con uno zero. Allora, in questo caso come funziona? Se io, diciamo, inserisco 3, 4, meno 2, meno 3, sappiamo che il meno 2, meno 3 avrebbe fatto bloccare il programma per via di questa raise, ma questa raise eh, è stata catturata dall'except del chiamante e ha il quale chiamante ha inventato un modo di correggere questo errore ok um, quindi questo è un pochino il meccanismo se, se io eh, possiamo, possiamo provare ad abituarci no, a far così nel senso che quando c'è un errore non recuperabile anziché exit possiamo scrivere il raise, poi non siamo obbligati a gestirlo eh, però è, è una, diciamo, una condizione che in automatico fa interrompere il programma, ma volendo può essere gestita e quindi può, far, può permettere al programma di continuare. Eh, Damiano mi chiede, ma possiamo usare altre cose che non siano quelle predefinite? Eh, la risposta è sì, eh, dovresti fare una sotto... Eh, in realtà questa exception è una classe, parla di gerarchia delle classi, e dovresti fare una sottoclasse di exception, Ok? Eh, noi non, non studiamo le classi e quindi in realtà questo non, ho, non, non ve lo posso spiegare. Eh, in realtà sarebbero semplicemente due righe, basta scrivere class, la, il tuo nome di errore e poi eh, tra parentesi exception e, e puoi usarla, no? però non complichiamoci la vita. Okay? Eh, la, la risposta secca, se vuoi approfondire, è puoi fare una sottoclasse di exception e usare quella nel raise. Um... Nunzio mi chiede se può fare una cosa di questo genere, vediamo un attimo, raise value error, sì, lui ha fatto un raise e un accept nella stessa, ehm, mettiamolo, fatemi aprire, una semplicemente, ecco questo è ciò che ci propone Nunzio, in cui eh, fa un raise di un'eccezione, e la, e la cattura all'interno della stessa funzione eh, sì, si può fare no? eh, in realtà l'unica cosa sintaticamente qua ci vogliono delle parentesi possibilmente con un messaggio ma se non hai bisogno di mettere nessun messaggio puoi anche non metterlo ma le parentesi ci devono essere okay? perché stai creando un nuovo oggetto stai chiamando questa funzione value error per creare una nuova eccezione eh, quindi ci vogliono queste parentesi ehm, questo tipo di cose non, eh, in realtà non vale tanto la pena no? nel senso che io fare un raise qua e un except qua ma me lo gestisco tranquillamente con un flag con una variabile booleana, no? non ho bisogno di usare questo meccanismo il meccanismo del raise except è molto utile quando il raise avviene in una funzione e l'except avviene in una funzione completamente diversa ma se sono all'interno della stessa funzione a poche righe di distanza probabilmente mi basterà una variabile logica del tipo errore sì, no, valido, sì, no vero, falso e andare a testare con una if questo Andrea mi chiede nel mio esempio come faccio a cadere in questo caso n negativo quando io ho un numero negativo viene correttamente convertito da int non ha problemi se io provo a fare della console no? int di una stringa che contiene meno 5 funziona correttamente int mi converte qualunque numero intero quindi positivo o negativo e quindi anche i numeri negativi int dà errore solamente se ciò che sto rappresentando non è un numero no, se io provassi a fare ne so, 5 meno per dire eh, non va bene non mi genera eh, un errore però meno 5 che è un numero perfettamente valido, non genera nessun errore qua ma ovviamente poi la devo validare io separatamente eh, Damiano a che cosa serve il messaggio di errore nel raise se non viene stampato eh, quando io genero un'eccezione non so eh, chi userà questa eccezione chi catturerà questa eccezione allora nel caso in cui in questo caso eh, in cui la, questa eccezione viene catturata la riga 23 del main, quel messaggio viene perso, no? non viene stampato, non viene usato. Però se io questa funzione la chiamassi in un altro punto in cui non c'è l'except, non c'è il try except, allora quel messaggio mi viene stampato dal programma. Oppure magari lo chiamerei da un main diverso, da una funzione diversa che usa quel messaggio per stamparlo, per mostrarlo all'utente, che ne so, in una finestra dell'errore, eccetera, eccetera. Quindi la logica è che io quando genero un errore sono dentro una funzione. Io devo passare l'informazione che c'è stato qualcosa che non andava, compreso magari l'informazione a proposito no? di che cosa è andato male. Poi dipenderà da chi gestisce l'errore, se gli interessa o non gli interessa usare il messaggio o non usarlo. Ma io quando scrivo la funzione non so, devo mettermi nella, diciamo così, nella, nella, nella forma mentale di non sapere come verrà gestito questo errore. No? Perché altrimenti avrei la tentazione di, di, di gestirmelo qui cioè io qua avrei potuto scrivere if n minore di 0 return 0, mi gestisco io già con questa logica, invece qua stiamo cercando proprio di separare le funzioni ehm, e, e dare a ogni, ogni funzione la sua, la sua logica essenzialmente, no? quindi questo è il motivo per cui io genero un'eccezione cercando di dare tutta l'informazione, e poi sarà chi la gestisce che decide se questa informazione la usa oppure no. Allora, questa, eh, questa, questa costrutto lo usiamo essenzialmente, lo useremo nei nostri programmi in due contesti, no? o quando convertiamo i valori float o int, oppure quando apriamo i file open in lettura o in scrittura. Eh, nel, nel resto dei casi, diciamo così, non è, come vi dicevo, eh, il tipo di programmi che facciamo noi dover generare un errore in una funzione e catturarlo dall'altra è una cosa che diciamo così, non, è, non, è, non è richiesta noi non vi chiederemo esplicitamente chiaramente se lo volete fare bene ma non è poi critico eh, mi chiede Rebecca come faccio a stampare il messaggio nel main basta che io aggiunga qua eh, un'eccezione eh, così as exception e quindi potrei stampare qua il messaggio str di exception Okay. Però in questo caso, poiché la, quindi, catturo l'eccezione in un oggetto che ho chiamato x in questo caso e se lo converto in stringa vedo eh, il messaggio che era stato mandato dall'altra funzione. Però in questo caso, non lo stamperei questo messaggio proprio perché la, le, ormai l'eccezione l'ho gestita e quindi non voglio che il, che il messaggio venga stampato. Okay? Quindi se la gestisco, normalmente quel messaggio, se la gestisco nel senso di correggerla, quel messaggio me lo, lo ignoro se invece non lo gestisco però chiaramente dipende dai casi no? tecnicamente semplicemente basta ricatturare l'eccezione dentro questa variabile ok? ok quindi questo era appunto un, un argomento che ci era rimasto in sospeso eh, e finalmente riusciamo con questo trucco diciamo così a, eh, a, a gestire gli errori di acquisizione no? Che, eh, che già dalle da, prime settimane era uno dei problemi: leggo dei dati a tastiera, se per l'utente inserisce qualcosa di sbagliato, lì l'open non esiste, il file, è in formato errato, eccetera. E adesso abbiamo questo meccanismo no? eh, appunto di, di usare una serie di except per andare a catturare no? le, varie, le varie condizioni anomale nell'apertura del file, eh, eccetera, eccetera. No? ma qui non, ehm, quasi sempre sarà input output error, oppure OS error, che nella versione più recente viene chiamata così, oppure value error, che sono i due tipi di errori che nel tipo di programmi che faremo noi eh, ci, dovremo, ci troveremo a gestire più frequentemente. Anche perché sono i due errori che se ci pensiamo non possiamo prevedere. No? Um, Facciamo un altro esempio di un'altra eh, eccezione, eh, index error, che è qua. Eh, index error mi dice se io ho cercato di accedere a una lista al di fuori della sua lunghezza. Eh, io questo qua però lo posso verificare facilmente, basta che controlli che l'indice sia minore di, della length di quella lista, eh, se non lo controllo, cioè, lo posso controllare prima molto più facilmente che non facendo un try except. No? If i minore di len lista, allora lo faccio, altrimenti no, perché so che genererei sicuramente un index error. Quindi sono eccezioni un po' così, che non devono verificarsi. Normalmente eh, un programma non deve mai generare queste eccezioni. No? Non ha senso catturare un'eccezione di, di, di tipo index error. Il programma non lo deve mai generare l'index error. Quindi se rimane un index error nel programma vuol dire che c'è un baco, c'è un problema, c'è un errore. C'è un errore di programmazione e lo devo correggere. Quindi queste sono eccezioni che normalmente non vengono mai gestite, servono per interrompere il programma e farci capire che abbiamo un, un baco da qualche parte. Mentre invece le, tutte le operazioni legate all'input-output, all, all, compreso anche il value-error, perché per noi questo value-error arriva da un input dell'utente, eh, allora queste sono imprevedibili, io non so, non so se si, si verificarà l'errore fino a quando non proverò ad aprire quel file o fino a quando non proverò a leggere quel numero e quindi ha senso gestirle in questo modo, per questo sono le due, diciamo così, che per i nostri tipi di programma ci, ci interessano maggiormente. Ok, questo era un po' l'argomento che ci era rimasto in sospeso dal capitolo eh, vecchio, diciamo così, dei file, e quindi da questo momento in avanti, intorno ad ogni open e intorno ad ogni int, eh, sappiamo come fare no? per, per poter gestire questi tipi di errori. Ecco, voglio usare, eh, se non ci sono altre domande eh, su questo tema, vorrei invece usare i 20 minuti che ci rimangono circa, per iniziare a introdurre eh, il primo eh, degli argomenti del capitolo successivo, eh, dove impareremo delle strutture dati nuove, mh? Eh, e quindi l'utilizzo di queste strutture dati, diciamo così, anche un pochino più evoluto rispetto semplicemente alle liste. No? Quindi le due strutture dati che impareremo sono insiemi e dizionari, oggi cominciamo qua dagli insiemi che sommato, sono semplici e eh, la settimana prossima vedremo i dizionari e i modi di combinare in strutture più complesse le strutture che conosciamo che sono la lista, a questo punto l'insieme il dizionari e la tupla ovviamente. Allora che cos'è un insieme? Un insieme, io qui ho provato a scrivere la definizione ma come sempre tutte queste definizioni non si capiscono. Sono contenitori mutabili non ordinati, di elementi univoci, immutabili. Eh, eh, adesso cerchiamo di spiegarlo, no? chiaramente. Eh, queste sono però le caratteristiche no, di, di un insieme. Un insieme è un contenitore, contenitore come potrebbe essere un contenitore una lista, okay? come potrebbe essere un contenitore una tupla, quindi un unico oggetto che contiene al suo interno altri oggetti. La caratteristica particolare di un insieme, che se vogliamo ce lo ricordiamo dal concetto matematico di insieme, è che i valori contenuti dentro un insieme devono essere univoci, cioè in un insieme non ci, possono, non ci può essere due volte lo stesso valore, sia che siano numeri, sia che siano insiemi di stringhe, so che non, un insieme non potrà mai contenere dei duplicati. Quindi, quando mi serve costruire una struttura dati che per costruzione non contenga degli elementi duplicati, posso usare un insieme no? Al, per, per memorizzare, anziché una lista, perché in una lista invece i duplicati ci possono esistere, possono esserci. Okay? Uh, <coughs> un insieme ha anche un'altra caratteristica, che a differenza di una lista dove gli elementi sono ordinati, 0, 1, 2, 3, ciascuno ha il suo indice, all'interno di un insieme gli elementi non sono ordinati non hanno alcun ordine, quindi non ha senso parlare del primo, del secondo e del terzo elemento. Non posso accedere per posizione agli elementi di un insieme. Um, ma ovviamente ci potrò iterare, adesso vediamo come fare. E le operazioni che posso fare su un oggetto di tipo insieme sono beh, le stesse che ci aspettiamo per un insieme, quindi unione, intersezione, sotto, eh, controllo di sottoinsieme, di, di, di contenimento e cose di questo genere. Um, io potrei emulare il fatto di avere un contenitore che contiene elementi univoci usando una lista ad esempio, no? perché se io voglio evitare di avere dei duplicati all'interno di una lista, prima di fare append potrei controllare se l'elemento c'è già, però farei del lavoro in più perché ogni volta devo andare a cercare se c'è un elemento oppure no. l'insieme è una struttura dati che è ottimizzata per gestire elementi unici, e quindi mi eh, evitano di dover fare io i controlli, io eh, come programmatore, i controlli di, di eventuali duplicati, e soprattutto mi dà delle operazioni molto veloci in questo caso. Allora, come si costruiscono degli insiemi? Eh, beh, Qui il concetto generale è che pensiamo di avere delle varie diciamo, bandiere, e vogliamo costruire degli insiemi che rappresentano i colori, il o i colori, presenti all'interno di queste bandiere. Allora... Eh, è giusto no, rappresentarlo come un insieme perché l'ordine dei colori non è importante, non è definito: no? nel senso che la bandiera è... degli UK ha tre colori, il bianco, il rosso e il blu. Però, se io dicessi che ha il rosso, il bianco e il blu, è in realtà la stessa bandiera. No? Quindi, li definisco come insieme: ho questi tre colori, rosso, blu e bianco, non importa l'ordine in cui ci sono, e non avrebbe senso mettere due volte il rosso. No? Il colore rosso c'è o non c'è? Quindi questo è il classico no, esempio in cui ha senso rappresentare l'insieme di colori appunto come un insieme matematico. E in Python come si scrive? Beh, in Python si può costruire un insieme con le parentesi graffe. Allora, noi sappiamo già che se io metto delle parentesi quadre sto costruendo una lista, se metto delle parentesi tonde sto costruendo una tupla, e adesso scopriamo che se metto le parentesi graffe sto costruendo un insieme. In questo caso un insieme di stringhe. Un insieme di tre elementi, stringa blu, stringa red stringa white, un insieme di due elementi, stringa red, stringa white e così via. E le salvo, diciamo così, come un unico oggetto che contiene questi tre valori. Quindi, creare no, gli insiemi, si possono creare degli insiemi che, di cui il contenuto sia, costante, sia noto sia costante usando questa sintassi qua con, la, con le parentesi eh, graffe. No? lo possiamo fare anche direttamente noi nel, nella nostra console puliamo la console così visto che abbiamo chiamato argomento eh, io posso a, avere no, l'Italia, la bandiera italiana eh, scriviamolo anche in italiano rosso, bianco, verde e quindi ho questo eh, insieme che se provo a, st provo a stamparlo mi stampa che è un insieme composto da tre colori. Ecco, una cosa curiosa è che io ho inserito, adesso come me lo fa vedere qua, dentro la variabile italia rosso, bianco, verde, in quest'ordine, e quando me lo stampa me lo stampa bianco, verde, rosso, nell'ordine che vuole lui. Non è neanche l'ordine alfabetico, è un ordine, non, non dico casuale, ma arbitrario, okay? un ordine su cui io non ho controllo. Eh, proprio per ottimizzare le operazioni gli elementi di un insieme gli elementi di un insieme quando vengono inseriti in un insieme perdono l'ordine noi ce li visualizziamo così come una serie di elementi tutti all'interno all del loro diagramma di Venn ma senza un ordine particolare è chiaro che quando lo stampo me lo stamperà in qualche modo no? eh, e quindi sceglierà un ordine però non possiamo farci affidamento e sicuramente questo ordine non sarà l'ordine con cui li ho inseriti questo teniamocelo in mente quando metto qualcosa in un insieme non so più in che ordine eh, siano disposti gli elementi. Ma se effettivamente è davvero un insieme, posso dire che non mi interessa no? in che ordine siano. Un altro modo per costruire un insieme è quello di convertire una sequenza. Quindi ad esempio, una sequenza può essere una lista, può essere una tupla, no? può essere un range. Allora, eh, ad esempio, io ho una lista qui. I nomi, quindi questi nomi di questi tre attori, questi anzi, personaggi de, del film, eh, sotto forma di lista. Allora io posso usare la funzione set per costruire un nuovo insieme i cui elementi siano gli elementi della lista. E quindi è un altro modo di costruire lo stesso insieme. Okay? Però magari questi nomi qua li ho già, li ho già nella lista e eh, ciò che succede, io posso avere una lista, eh, che ne so, di numeri, questa volta una lista di, di numeri interi 3, 4, 5 3, 7, 8 4, 9 per dire quindi questa lista qua viene stampata così io posso avere un insieme di numeri costruire un insieme con un set che viene costruito dai valori che attualmente sono presenti dentro i numeri che cosa succede? Che ho costruito un insieme, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Eh, in questo caso sembrano ordinati in modo crescente, ma non facciamoci ingannare, non è detto che lo siano. Non è detto che lo siano. Ma l'altra cosa che osservo è che nella lista c'era il 4 che era duplicato due volte e qui compare una volta sola. Eh, forse basta, non avevo messo altri valori duplicati quindi quando costruisco un insieme ovviamente l'insieme non può ospitare dei duplicati e nel caso in cui ci fossero dei duplicati nell'insieme di valori da cui lo sto costruendo vengono automaticamente eliminati mm? eh, Fabio mi chiede eh, può essere convertita in insieme una lista di liste? allora dipende un po' che cosa intendi um, se intendi tutti i valori di una lista che sono, diciamo così, la lista di lista, è una tabella, se intendi tutti i valori di una tabella metterli in un insieme, si può fare ma non con un'istruzione sola, devo fare una riga per volta. No? Quindi costruisco un insieme corrispondente agli elementi della prima riga, un insieme corrispondente agli elementi della seconda riga e poi faccio l'unione, no, l'aggiunta di questi due elementi. Se invece intendi avere un insieme i cui elementi siano le liste, questo non si può fare e vediamo adesso perché. Mm? Uh, allora, visto che un insieme deve poter essere ottimizzato nelle sue operazioni, ci sono dei vincoli sulla tipologia di elementi che possono memorizzare un insieme. Gli elementi che devono memorizzare un insieme sono, devono avere queste due caratteristiche, devono essere eh, immutabili e comparabili. Comparabili nel senso che siano... Ehm, si è definito l'operazione di uguaglianza o diversità tra i vari elementi ok? e immutabile, nel senso che devo essere sicuro che un valore, una volta messo in un insieme, questo valore non possa più cambiare. L'insieme è mutabile, cioè in un insieme posso aggiungere e togliere gli elementi, a mio piacere, ma il valore contenuto nell'insieme non può più cambiare. E quindi non potrò mettere un insieme dei valori che a loro volta, appunto, siano degli, degli altri contenitori a loro volta. Quindi non posso mettere una lista dentro un insieme, non posso fare un insieme che contiene una lista, perché non ci sarebbe nulla che mi vieterebbe a questa lista di, di cambiare, di aggiungere o togliere elementi. No? Eh, vabbè, Tantomeno un file, ma non ci verrebbe neanche in mente. Mentre quindi un, un insieme è limitato a poter accogliere al suo interno solamente, diciamo così, tipi base, Numeri interi, numeri reali, stringhe, tuple perché le tuple sono immutabili, oppure oggetti ma noi non li sappiamo creare, oggetti sotto certe condizioni, insomma, se li creiamo in modo immutabile. Quindi per noi, diciamo così, il messaggio semplificato è quando creo un insieme questo deve essere o un insieme di numeri o un insieme di stringhe o al limite un insieme di tuple anche se è una struttura diciamo, di, di, di, di, di scarsa utilità. In realtà la regola generale è un pochino più complicata, chi vuole andarsela a vedere ha questo link dove va a vedere esattamente la, la regola, si chiama una hashable in questo caso, quindi eh, dei valori che possono essere convertiti in un codice di hash particolare. Ma questo, eh, questo concetto di hashing è un concetto che chi, fa il corso, chi farà il prossimo anno il corso di algoritmi no? eh, capirà bene. Per ora usiamo questa regola diciamo così, semplificata, no? un insieme non può contenere liste lo posso dire così, ma può solo, Ne altri insiemi, ma può contenere solamente dati che a loro volta siano immutabili, numeri e stringhe, per capirci, e anche tuple, lo metto tra, tra parentesi anche tuple, perché fatico a trovare un esempio in cui sia utile. Okay? Un insieme vuoto, eh, Qui c'è un'eccezione, una piccola eccezione dal punto di vista della sintassi, un insieme vuoto non si può creare facendo aperta e chiusa graffa, Così come una lista vuota si poteva scrivere facendo aperta e chiusa, quadra, ehm, perché la sintassi è, diciamo, è riservata per creare un dizionario vuoto. Eh? Quindi, se vogliamo creare un insieme vuoto, dobbiamo usare la funzione set senza nessun parametro. Vabbè, è un dettaglio, semplicemente non, non sbagliamoci. Eh, essendo un contenitore, posso usare len per conoscere il numero di elementi, la lunghezza di un insieme? <ride> è un concetto un po' strano, noi siamo abituati a parlare di lunghezza, ma di numero di elementi dell'insieme beh in questo caso usiamo sempre la funzione length per contare il numero di elementi possiamo usare l'operatore in per vedere se un elemento è all'interno di un insieme oppure no e anzi in, nel, negli insiemi è molto efficiente questa operazione molto più che in una lista no? usare l'operatore in per cercare un elemento in una lista significa che devo andarlo a cercare in tutte le posizioni per cercare un insieme è un'operazione che invece avviene in tempo istantaneo in tempo costante non, anche su un insieme di tantissimi elementi la, la complessità e il tempo di esecuzione dell'operatore in non dipende dal numero di elementi, non cresce con crescere il numero di elementi quindi è in realtà il vero motivo per cui usiamo questi insiemi posso iterare sugli elementi, ad esempio con ciclo for for elemento in insieme così come itererei su una lista così come itererei su una tupla no? quindi l'operazione di iterazione col for si può fare, mi prendo un elemento per volta, eh, ovviamente l'ordine con cui avviene questo for non è sotto il mio controllo, nel senso che lo sceglie Python l'ordine con cui iterare, quindi so che mi darà gli elementi uno per volta, ma poiché non esiste un primo, un secondo, un terzo elemento, l'ordine con cui mi vengono proposti sarà quel che sarà, non ci devo dipendere, non devo dipendere da, quel, da quell'ordine. Se, se volessi un ordine specifico l'unica cosa che posso fare è prendere insieme, convertirlo in una lista e poi ordinare la lista. Allora però sono io che decido il criterio di ordinamento, ma per, per sua natura un insieme invece ha un ordine imprevedibile. E, e come conseguenza, quindi, anche se io ho, eh, posso iterare sugli elementi di un insieme, non lo posso fare ad esempio con un for, su un indice, come farei su una lista. No? Se, se cast fosse una lista, anziché un insieme, io potrei, avrei l'alternativa se usare il for sui valori o il for sugli indici. Ecco, nel caso dei, eh, degli insiemi questo non si può fare, chiaramente, perché non è possibile accedere a un singolo elemento conoscendone l'indice, proprio perché gli elementi non hanno un indice, no? gli elementi di un, di un insieme non hanno una posizione, non hanno un ordine, e quindi non hanno un indice numerico. Eh, questo l'abbiamo già detto alla nausea, il fatto che l'ordine può cambiare rispetto a quello che abbiamo quando eh, lo aggiungiamo e quindi anche l'ordine di iterazione può cambiare eh, possiamo, la funzione sorted può essere applicata a un set quindi se io ho un insieme posso calcolare il sorted di set e quindi mi da ordinati in modo crescente crescente come stringa se i contenuti sono stringhe o crescente come numeri, eh, come valore numerico se i contenuti sono numeri, attenzione che però sorted mi costruisce una lista, non un insieme, quindi la funzione sorted in automatico mi converte eh, l'insieme in lista e ordina la lista e il risultato è una lista e non più un insieme, quindi mi sto perdendo, la. ovviamente l'insieme rimane ma ho costruito un'altra lista che ho ordinato. Nell'insieme i valori non vengono ordinati I valori dell'insieme Perché questo non è possibile Ok, su questa struttura dati cosa possiamo fare? Beh, operazioni Tutte le operazioni che ci possiamo aspettare no? Sull'insieme cioè Aggiungere un elemento In questo caso si usa add e non append Proprio perché append Dà l'idea di aggiungere in fondo In un insieme non c'è il fondo no? E quindi ne aggiungo uno in più Aggiungo un elemento in più Quindi posso costruire un insieme e il metodo add mi aggiunge un elemento eh. Eh, rispondo alla domanda di Alexis eh, sort è per le liste e sorted è per gli insiemi? Eh, in realtà io direi che sort è un metodo delle liste quindi può essere usato solamente su una lista Sorted è una funzione che può essere applicata a qualunque contenitore quindi il sort lo posso applicare a una lista, a un insieme, a una tupla, a una stringa eh, e funziona restituendo ogni volta una, una lista, costruisce una nuova lista ordinando l'oggetto che gli passo, mentre sort è un metodo che funziona solo su una lista. Ok, dicevamo, metodo add per aggiungere un elemento, eh, per cancellare un elemento c'è un metodo che si chiama discard, in questo caso, quindi a differenza nelle liste dove avevamo pop che cancellava per posizione, vi ricordate, e remove che cancellava per valore, in questo caso si chiama discard anziché remove, così ci complica un po' la vita. Elimina elimina un elemento se c'era se l'elemento non c'era non, non fa nulla okay? quindi se io voglio aggiungere un elemento e questo elemento non c'è lo aggiunge se l'elemento che cerco di aggiungere c'era già non fa nulla perché ovviamente non può creare un duplicato non vuole creare un duplicato se voglio cancellare un elemento se questo elemento c'era viene eliminato se l'elemento non c'era invece non succede nulla Okay? il set rimane invariato, volendo c'è anche il remove così come c'era sulle liste, che elimina un elemento ma genera un'eccezione se l'elemento non fa parte dell'insieme, okay? quindi dipende da noi, se eh, vogliamo eliminare un elemento nel momento in cui siamo sicuri che quello c'è, allora ci conviene usare remove perché se per caso non ci fosse vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nel programma e ci fa comodo avere una bella eccezione che ci fa vedere che abbiamo sbagliato se invece cancelliamo un elemento che potrebbe anche non esserci usiamo la discard anziché la remove clear a zero un insieme così che c'era già sulle liste quindi mi porta a un insieme di dimensione zero vedete che questi sono tutti i metodi per modificare l'insieme i valori che ci sono dentro una volta che li ho inseriti non li posso modificare, ma l'insieme definito come appunto quali sono i valori che contiene invece sì. No? E poi ho tutte le altre operazioni definibili sugli insiemi, eh, ad esempio c'è un metodo che si chiama isSubset, qui diciamo, li vedo un po' velocemente perché sono veramente banali, no? che mi dice vero o falso se un insieme è un sottoinsieme certo di un altro. Eh, ho l'operatore di uguaglianza. Per cui i due insiemi sono uguali se e solo se hanno gli stessi elementi, no? altrimenti sono diversi. Eh, ho l'operatore di unione, e quindi ho un insieme, appunto union di un altro insieme, mi costruisce un terzo insieme che è l'unione dei due. Oppure l'intersezione, Intersection. quindi mi dà un nuovo insieme che contiene solo gli elementi comuni ai due insiemi dati. Ho la differenza quindi gli elementi che fanno parte di un insieme ma non dell'altro, semplicemente abbiamo dei nomi, e qui c'è un po' riepilogo, che corrispondono alle operazioni che ha senso fare anche matematicamente su, su un oggetto insiemistico. E eh, in più esiste anche, se qualcuno fosse, diciamo così, curioso di farlo, esiste anche una sintassi semplificata, no? Eh, che usa questi simboli strani come fossero degli operatori, per cui per controllare se X1 è un sottoinsieme di X2 posso anche usare il minore o uguale. Allora, il minore uguale, quando è usato tra eh, insiemi, assume il valore di contenuto. No? Il simbolo di contenimento degli insiemi. Eh, L'unione e intersezione si possono fare con la sbarra verticale OR o con la E commerciale and, no? in certo senso. Quindi eh, sono assolutamente equivalenti, potete usare la notazione a metodo, no? prendo un, un insieme, punto, nome di un metodo e tra parentesi un altro insieme o altri insiemi per fare queste operazioni insiemistiche di base, oppure un uno di questi operatori che eh, sono sicuramente più compatti, no? più brevi, eh, a volte magari potrebbero non essere così leggibili perché ricordarsi che cosa, sia, quest cosa indichi questo operatore qua, magari così a memoria non ci viene mentre invece... La differenza simmetrica è una cosa diciamo così, più, più chiara da ricordare, semplicemente perché ha, ha lo stesso nome. No? La, la differenza simmetrica sono tutti gli elementi che sono in un insieme, ma non nell'altro, e viceversa. Eh, quindi è l'unione meno l'intersezione, praticamente. E sono tutte, diciamo così, le possiamo scrivere in entrambi i modi, facciamo solo attenzione appunto che eh, magari ci mettiamo sempre un paio di parentesi tonde intorno per non avere ambiguità tra il fatto che questo minore uguale sia tra l'insieme oppure l'elemento contenuto nell'insieme a parte questo diciamo così non ci sono molti, eh, molte altre diciamo così, nozioni particolari eh, sugli insiemi eh, ricordiamocelo tutte le volte che ci verrebbe in mente di fare un'operazione di questo genere no? voglio aggiungere un elemento a una lista ma, no, ma voglio evitare duplicati e allora eh, controllo se l'elemento non è ancora nella lista, allora aggiungilo alla lista. Ecco, tante volte l'abbiamo già fatto questa operazione, anche negli esercizi precedenti. Prima di aggiungere, controlla se c'è già. Ecco, adesso abbiamo uno strumento che è l'insieme, che è il suo metodo add, che fa già questo e lo fa in modo molto più efficiente. Quindi, se abbiamo il problema di evitare i duplicati nella struttura dati, oppure prendo una struttura dati e eliminare i duplicati che contiene, allora forse ci conviene costruire un insieme e quindi è un comportamento diciamo così, una funzionalità abbastanza fatemi dire, di nicchia no? però può, essere, può tornare utile diciamo così, quando ci serve ci evita una serie di controlli sulle, ehm, sulle, sulle liste mm? eh, come esempio se volete cominciare a guardarlo lo vediamo meglio la, la volta prossima eh, uno dei problemi no, eh, che avevamo un pochino affrontato la volta scorsa era eh, sull'analisi sull dei testi no? facevamo delle statistiche sulle parole che erano presenti nel testo, eccetera. Eh, una domanda che possiamo farci su un testo è quante parole diverse ci sono all'interno di un testo? Ecco, questo è un esercizio che con, usando un file e un insieme si risolve veramente in poche righe. Poche righe ma non abbiamo in pochi minuti per poterlo vedere, quindi se volete cominciare a dare un'occhiata lo vediamo poi insieme eh, la settimana prossima. Mercoledì prossimo, dove finalmente ci sarà di nuovo una settimana completa no, col, col calendario completo delle lezioni. Vi, per oggi vi ringrazio e vi saluto e arrivederci alla settimana prossima, martedì laboratorio e mercoledì e giovedì con le solite lezioni. Grazie.